Ciao a tutti! Oggi prepareremo i canederli allo spec. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: acqua tiepida, dado bimbi, pane raffermo fatto a pezzetti, spec a pezzetti, latte, uova, farina di tipo 0, prezzemolo, parmigiano, sale, pepe noce moscata e olio diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pane il parmigiano e il prezzemolo e lo facciamo tritare per 30 secondi da velocità 7 a velocità 10. Aggiungiamo lo spec. E azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Aggiungiamo il latte, le uova. La farina il sale la noce moscata e il pepe ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4 Il composto è pronto, formeremo adesso delle palline e le posizioneremo nel vassoio del Varoma unto con olio. Proseguiamo così per tutto il resto del composto. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale l'acqua. L'olio, il dado, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 1. I canederli sono cotti, andiamo a impiattare. Servire con il brodo caldo. Canederli allo speck. Grazie e alla prossima ricetta.